C'è una bellissima novità in Edmodo, come vedete io sto navigando sul web, ho aperto questa pagina della BBC che voglio condividere con i miei studenti. Allora cosa faccio? Ho già scaricato l'estensione eh, gratuita di Edmodo per Chrome, come vedete è qua eh, in alto a destra nel mio computer, non faccio altro che cliccare. Ecco che l'estensione ha letto la pagina. Praticamente io posso condividere questa pagina velocissimamente con una qualsiasi delle mie classi o dei miei gruppi ehm, tramite questa estensione. Cosa faccio? Eh, clicco sulla classe che mi interessa, scrivo velocissimamente un messaggio, ad esempio, have a good look, clicco... Share, cioè condividi ed immediatamente ehm, l'estensione ha creato un, uh, un messaggio per il gruppo senza bisogno di ehm, copiare il link, aprire il modo, aprire la classe, eh, aprire ehm, l'allegato ehm, e incollare il link. Praticamente è già stato tutto fatto, lo vediamo se clicchiamo qua su view post. Ecco cos'è comparso, già comparso, in Edmodo. È veramente una cosa fantastica.